net l'altro questo siamo qui eh, questo so. quindi sì, allora, questo sede so qui andiamo a questo sede è un primo A ha otto la Adesso vediamo E' l'unica E' l'unica Il tuo insieme Non è da 4 Quindi nel tempo 7 Quindi tempo un Senza il bondini Perché così Però so. Non so, non adesso... se pronunciamo adesso ce ne qualche qua questo è scritto e sono tutti i giorni si piatte e mi dite se mi prendete solo mi prendete più e meno di stir potete tutto questo come vuoi e qua dice e fare l'arte per prendere un certo e tannere un mano per poi fare il comprando a qualità, perciò so quando è andata. Ad esempio, as 110, sempre uno e un oggetto. No. Sì. Sì. Non c'è. 100 sarebbe euro. E lì si sarebbe... I minuti non secondo il penso non deve superare i 10.000 perché imbo simile il numero e l'altro se si posso fare raccalto malesario sono malesario però è in grado per salire invece per puntare fare il comando pint puntando per esempio pint per esempio per i soldi Also cane. Piazza, cane. L'astro. Gli ninja. Pred. Il fu. me. Il fu c'è niente quando è in mollito gli ande api e piantato api. Facci ciò so, in nome, penta e quella zombo. So. Pensavo per le mani tu e finire il tromptom, sempre da U. No, non, lo posso usare il tom. Quindi so, quando armi con quel tom? Qua i tom stati, il tuo Mettili con Guarda ancora il tongo. C'è un tom... tom, tom, tom, tom mm. Adesso andiamo qua. Qua si votate su... Mario, Italia, un punto di 6 fero, un punto 2 diamanti, un punto di 26 persone, un punto 20 25 un punto di 5 oro. Per portare, si fa confusione, questo è il suo suicidio. E cambiate, e ecco, fate il voto prima cosa 4 no, non so. e qua vedete il sabbo eccetera eccetera e qua serve vedete quanti soldi hai 830 euro 600 euro ma qua non lo so che sta vabbè non c'è proprio so è sempre dedicato a un prezzo economico e consigliato un prodotto italiano su scala qua Skype protezione anche suoi 0, chiede di 2, su 24, serve veloci, scoprocessori, in cui ultima interazione con A1, tipo 0, essere il nostro 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, del sito su, tanto 0, 0, 0, 0, 0, mi 0, 0, 0, e poi fate il trucco per l'acqua allora, sembra i gradi soldato dato stato subito quando entri gli enti subito questo poi quando hai passato vendimenti in dopo, camboriale Prova tutto a un luto, sapete di mi minchi. le Borsate... dovolo vite. Sentente, chi si sentente? E si sentente è un clic. e diciamo due ore. Ma restiamo. Quando mi di fare aste, sei ore. Tendente, clic tendente C'è un altro kit Un giorno Un giorno per 24 ore e sei un giorno per l'agenzia di grado Capitano, questo niente significa Due giorni Colonnino, cut, 3 giorni Quell'altro generale, clic generale, so, 14 giorni Oppure, se vi date tempo fate al clic serve il comando quando gli unti si anzano, ti hanno salito e si anzano. ma questo questo è un soncio scrivete qualcosa e mettete buttare qua questo è il edicola si state e dice qualcosa e leggete questo è sempre il giornale sarebbe beh quando va 14 e tra quando dice qualcosa di eh, fare dice si vende fa e vendo la vita fa solo un tratto pure e vendo scalata vengo un poco questo sono per tratti e questo ve la Lato. E questo è lo youtube di li... iscrivere. Sì, perché di iscrive? Perché così danno i regali. E questi sono i portali. No, andiamo al portale. Benissimo Ho ai a allora, Andate a votare E an bo andate Scusate Eccomi adesso è canto e con i incantanti sempre per ingrandire agli oggetti per non più potente ma andiamo qua Fabio vai a per costruire Io non so non c'è forza è tutto gratis Non è se si spaga, è E Qua dice: investe solo. costruire solo uno. Questo è tante. E poi mi porta le tue schivezze. Che scrivi queste. E si toglie perché c'è un inceneritore sotto adesso andiamo a scopo scopo serve per comprare cose non è tutto gravis è tutto comprato so una cosa se sei gravis non lo so perché blocchi però comprate eh, voi io non posso no. andiamo a, a destra Siamo in questa parte <ride> Qua che fa Canna Da pesca Per pescare i pezzi E ben dati I pezzi Per mangiare Per toccare i pezzi Aspettate un po' Che siamo sì, Siamo cimicini ok fatto adesso è suddo bene adesso ho finito ora allora, io ne vado ciao a tutti e buona Pasqua ciao